Mi sono appena svegliato Ciao a tutti e a tutti benvenuti in questo nuovo video Oggi, signori e signori Siamo su Gameplay di Fallout 4 mi volevi ammazzare, eh? Tiki tiki tiki tiki Tiki, di, tiki di. No, ma va bene, eh Faccia con calma Oddio! Sono amici di Facebook, guardate che look! Devo solo incontrare un amico, Oddio. non o sono affari sono. vostri, anzi, ora charted. lo chiamo, se volete scusarmi. Calma, elegante, allunga il portafoglio oh. e anche quella bella valigetta che ti porti dietro. Guardate che look, look registris in wine in Facebook. appena riarmato ma ammazzi, ma vai a cagare dai Dai, ancora ancora ancora madonna No, scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa scappa Ciao, Gianni. Capito molto bene Puri Purifi... Oddio, c'è davvero. No, ma scusami. Scusi. Eh, vabbè. Che cazzo è successo? E' eh Dio bono sto Death Claw. va bene ma ragazzi almeno le esplosioni potevate farle bene, no? Oh, yeah. Allora devo cercare di saltare, dai vai vai vai vai vai vai Oddio che male ma... Dio bono guarda che bug Guarda che bug! Sia al Pipo Boy, sia a tutti i terminali ce li ho rotti, madonna, non... che cazzo di bug è? Che è? Perché È scoppiato? Oddio! Guardi, signorino, io l'ho sempre detto di non correre perché poi si scivola e si muore. Eh... No! Oddio sto parlando con Justin Bieber attenzione ah. Bene ragazzi questo video finisce qua Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione Signore e signori quando mi arriverà la videocamera Potremo iniziare a fare tre video o due video a settimana E niente io vi lascio alle vostre robe Noi ci vediamo al prossimo video Ciao <susurra>